Sì. ragazzi ma quanto ci siamo ammazzati francia viene Franci, a caldo francia caldo quanto è stata dura ah, alessandro sì. vai da 1 a 10 10 sì, sì. pesante 1 folla 0.5 5 5 ragazzi secondo me ci siamo ammazzati tutti sì. io sicuro <speak> . <speak> <speak> うん。<音声><音声> Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Vedo? Ragazzi, ma quanto ci siamo ammazzati? Francia viene a caldo, Francia a caldo. Quanto è che stata dura? Alessandro, vai da 1 a 10. 10. 10, pesante. Ah 1, 1, 0.5, 5, 5. 5. Raga, 5 Secondo me ci siamo ammazzati tutti, io sicuro. aspettate che muovi di qua un attimo, sto prendendo fiato, un minuto, allora raga, questo è un tabata che potete fare per altri due giri, per i più bravi, magari per quelli che hanno appena iniziato, vabbè questo è già avanzato, non dovresti proprio farlo, ma se poi la senti ne aggiungi un altro, per quelli avanzati se ne fanno tre, così come abbiamo fatto noi, chilogrammi li puoi variare in base al tuo livello di allenamento ok ragazzi se ti è piaciuto questo allenamento del coach fammelo sapere giù nei commenti magari se ne vuoi qualcun altro di questa tipologia di video noi ci stiamo allenando a al parco se vuoi qualsiasi altra informazione scrivimi ancora nei commenti noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene e ciao